Ciao sono Marco e sto facendo una passeggiata mattutina, sono partito molto presto ma diciamo che si sta scaldando molto l'aria e questa mattina sono andato un bel po' più in là rispetto al normale, molto più in là, non soltanto al normale percorso ma anche alla mia normale riserva di energie, l'idea è un po' quella di aumentarla no? se, se ti tengo di lato è perché così non hai il sole in faccia. E questo mi ha portato a riflettere su una frase, la frase cita più o meno queste parole, è meglio spingerci un po' più in là che non abbastanza in là. Ecco, non credo che questa frase vada a citare una verità assoluta, anzi credo piuttosto che debba essere spunto di una profonda riflessione e soprattutto dà idea di non fare una generalizzazione così macroscopica perché andare troppo in là si potrebbe significare andare di sotto rispetto al precipizio e questo chiaramente non è consigliabile diciamo che è poco edificante poco igienico <ride> è meglio non farlo quindi questa frase mi dà l'idea di uno spunto di riflessione più che altro c'è da dire che comunque ogni volta che noi ci spingiamo un po' più in là e ne usciamo vivi così come oggi per esempio certamente ne usciamo rafforzati ecco io ho rallentato in questo momento ma voglio ricominciare a corricchiare anche perché eh, qui adesso c'è un pochino d'ombra ho fatto un lungo tratto allo scoperto ed è parecchio tempo che non bevo quindi devo moderare molto bene le risorse Comunque spero di avere dato anche a te uno spunto di riflessione attraverso una frase che dà appunto un incipit a una riflessione anche importante. Eh, a me non resta che salutarti con un abbraccio. Ciao.